Perché ha deciso di raccontare Danilo Dolci la sua storia? Beh, trovare i motivi per raccontare una storia così importante come quella di Danilo Dolci è un'operazione abbastanza semplice. Piuttosto mi sono domandato perché in. Tanti anni dalla sua scomparsa, soprattutto alla sua morte, non c'è stata una rivalutazione come meriterebbe la sua opera attraverso la produzione di tanti documentari, di film, la ripubblicazione dei, dei suoi libri che è avvenuta soltanto da qualche anno. e Quindi chiaramente i motivi che mi hanno spinto a raccontare questa vicenda biografica così importante sono tantissimi e non basterebbe una risposta per... Per e quanto è attuale il messaggio di Dolci ancora oggi? Beh, il messaggio di Dolci eh, non solo è molto attuale, prepotentemente attuale, ma in, in larga parte ciò che lui ha, ci ha suggerito, mi piace pensare così anche a chi non lo ha conosciuto come me direttamente, eh, è tutto da scoprire, da capire e soprattutto come lui stesso insegnava da mettere in, eh, in opera, da realizzare.